Finalmente! Eh, eh, eh, che cosa è successo? Era già là lui! Come sta? <ride> bene, bene! Era già là! <ride> bene, bene, Era già là! lui! Era già sì, già sì, sì. Era, è passato... Ho intervistato quella beh. delle api alla ah. ragazza lì! Volete entriamo nel sì, mio Entriamo sì, sì, sì. nel suo così nella so. sua dependance sì, ah, sì. ma... oh, Qui c'era mica quella.. Che fine ha fatto quell'albero quell che c'era l'anno scorso? Eh, L'albero L'albero di Quelli, no, quella. Quale intende? Aspetti, no, che della, le faccio vedere della, la no, foto. Del pomodoro, del pomodoro ah, sì. con l'innesto. L'albero che... del pomodoro. Quello della foto, ah, aspetta, ah, sì. che eh, le faccio vedere. Ho, ho qui la foto, non so se è quello... L'albero sì. del pomodoro. Aspetta. Sì, il. Sì, sì, sì. Non so se, se intende questo. Sì, sì, sì, sì, sì. Ah, sì, sì, bellissimo. Questo. Sì, sì, sì. In, in, intende questo? No, sì. Sì, sì, questo, sì, questo, sì. Questo qui è il... Come è, è un albero annuale? Ah. Era qua. Sì. sì. Quello che si è, si è seccato in inverno con sì. la diciamo che tutti gli anni eh, in inverno sì. si, si, si secca insomma, per cui adesso questo comunque adesso vedi, ci, sono, ci sono questi che sostituiscono questo sì. ho, fatto già, ho preparato già l'impalcatura mm -hmm. solo che mh, è ancora, è ancora presto piccolo. quindi <ride> eh, sì. l'albero del pomodoro questo l'abbiamo fatto a settembre insieme sì. Alla invece adesso siamo fiorito, no. che foto di sì. ah, gigantografie eh, Questo qui sì. ha avuto eh, ormai è sul web, tanto per dire. Ho visto sì. l'altro ieri, ci sono 854 visualizzazioni: sì, sì. sia questo, e sia anche il, sì. la il ripresa sì. che è stata sì. fatta. Si ricorda che una ripresa eh sì, completa, sì, sì. un po' così, comunque, eh, eh, mettilo di là Quindi e verrà il 12 sarà... a trovarci allo stand di Rexando? Sì, sì, verrà <ride> senz'altro, però vediamo <ride> se riusciamo, quest'anno che siamo in continua evoluzione, eh sì. vediamo sia il comitato, sia il... Il nostro vertice direttivo, diremo sì. così, a livello E insomma, sono molto impegnati, diremo così, saranno delle grosse novità anche, sì, si prevedono più, più partecipazione della, della, della, del, sia di, diciamo di, di San Donato sia anche dei dintorni, abbiamo segni che eh sì. eh, sarà, per cui eh, se c'è lo stand sì, di sì. San Donato... Sì, sì, cioè. Piacere, verremo a, a okay. visitarlo. Poi ti faremo un'intervista il 12: ti chiederemo alcune cose come eh, Rexando di Cipolitana e su quelli che saranno gli alberi e gli alberi, diciamo, normali e gli alberi da frutto che secondo te si possono piantare nella pianura padana. Ah di, di, Sì, ok, va bene. Ah. So. Diciamo che più o meno, le novità grosse. Eh. Eh, sì, ci sono anche delle novità, qualche eh, eh, qualità che magari vengono, arrivano dalla... dalla eh, essendo qui noi quasi tutti i soci, quasi tutti, diciamo una buona parte che si, si proviene da regioni d'Italia diverse, sì. per cui il, ci saranno ognuno porta qualche novità sua, per cui sono curioso anch'io, tanto per andando avanti, dato che c'è questa evoluzione, dei corsi, per cui le faccio a proposito faccio vedere qualcosa, per esempio, per esempio questo, vedete questo, questo è uno, questo è un, fai, è un fagiolo sì. allora i fagioli di solito mm. di solito qui, tutti i fagioli in generale qui sì. nella, nella pianura padana la, eh, sono annuali cioè durano un anno oppure cinque quando fa molto freddo si sa mm. questa è una qualità di fagiolo che ho portato un calabrese sì. e, eh, Abbiamo, mi ha dato dei semi, li abbiamo seminati qui e la sorpresa qual è? È che eh, ha tenuto le radici il tronco, cioè questo era alto, ha, ha dato una, una produzione enorme di eh, frutto. Poi a, a settembre-ottobre si è seccato tutto, ho detto, è finito, lo stavo per staccare. Poi ho visto che è rimasto questo. Guarda che questo qui è un tronco così da, sì. per essere un fagiolo, è, è fenomenale, Ora stiamo cercando di divulgarlo anche... Agli altri. Di fagioli. Sì, sì. Abbiamo i fagioli perenni, cioè la no è una novità assoluta, non, non, non, non ce l'ha nessuno. Qui sì. qui Il fagiolo si chiama fagiolo americani, tra virgolette americani sì, sì. della sila. Uh -huh. Sono molto apprezzati, diremmo così, per uh -huh. le vicine. Poi altri... Qui le, le fragole? Sì, ci sono, sono le fragole, solo che sono già, già raccolte abbastanza. Uh -huh. Se uh -huh. vogliamo anche questa è una novità, <ride> dopo che ci siamo. Uh -huh. Ehi qua, questa è, è una batata. Una? Una batata. Patate normale, patata normale che è innestata a pomodoro, quindi mi produce, sotto produce le patate che sono eh, diciamo sotterrate, come al solito le patate normali, mentre invece lo, lo innestate, che questa è patata e questo è pomodoro, Il pomodoro che sta già, eh, sta già andando in fiore, mm -hmm. per cui. E la, la cosa curiosa è quello che il, produce patate e il pomodoro oh, poi anziché essere. Di solito il, il verde della patata viene buttato fuori, mentre invece questa qui uh -huh. diciamo che la forza normale della patata che quando sarà, cioè uh -huh. la curiosità è quella, <ride> facciamo dalle patate e si producono i pomodori. Non Ora, serve, non sei, serve. sei un produttore di, or, di, di verdura stranissima <ride> no, Non so come no, Diciamo che è così la passione Di fare anche questo Vedi questo, qua, per questo lo stavo già legando qui Anche questo c'è una vattata dentro Dentro qui. solo una patata. Ah, ha buttato quattro Quattro rametti che li ho innestati e sono adesso crescono, li, li tiro su e, e, e raccoglierò i pomodori uh -huh. e poi uh -huh. sotto anche le batate. E così anche questi, tutti questi qui, uh -huh. sono tutti innestati. Uh -huh. Vedi se, se riesci, a, riesci a vederlo, qua per esempio, vedi, questo è innestato. Questi sono tutti innestati qua, questo lo devo togliere perché cose. E questo è innestato qua, è innestato qui sotto, c'è l'innesto, questo è ancora vatato e questo è pomodoro. Sono tutte cose curiosità. Poi vediamo questo qui come sarà il 12 di giugno, che ci sarà la festa. E nel pannetto vediamo, no? dato che lo posso portare lo colterò di là, sì. così lo potete apprezzare anche. Tutto l'altro sì. è normale. Un po', siamo praticamente un pochino indietro quest'anno, mm. con con diciamo che gli altri anni erano un po' più sviluppati: mm. più, più sviluppate le piantine sì. che vanno avanti comunque vedo che stanno riprendendo bene per cui sì, speriamo in una produzione buona va bene dai ci vediamo al 12 allora okay, benissimo. Ciao, ciao ciao ciao